Allora, il discorso sui brevetti in campo tecnologico e soprattutto i brevetti in campo software richiede, cioè ci sarebbe una lezione seminariale da fare solo su questo tema perché è un tema molto molto delicato, molto di frontiera e, e, e, su cui tra l'altro non c'è cons cioè consenso unanime da parte della comunità scientifica perché alcuni sono a favore della brevettazione di software, dicono che il software vada brevettato perché è un modo per proteggerlo e garantisce maggior qui, maggior là, quindi non, non, usciamo, non usciremo molto vivi da questa cosa. Ok, quindi, mh, però lasciatemi esprimere un po' il mio punto di vista nell'ottica più che altro di generare una, una riflessione in voi, poi vedete voi come, come prendere questa cosa. Qual è il discorso? Che i brevetti nascono, cioè l'istituto del brevetto nasce come incentivo all'innovazione. Se voi andate a leggere ad esempio l'articolo della Costituzione americana, quindi parliamo del fine 1700, eh, in cui si parla di proprietà industriale, cioè le prime forme di tutela proprietà industriale, sia il brevetto che il copyright nascono proprio con l'intento di incentivare la creatività da un lato e l'inventività L'inventiva dall'altro, l'inventività non esiste. L'inventiva dall'altro, ok, quindi eh, l'obiettivo è quello: cioè io, io, stato, io ho stato, io ordinamento giuridico, do una esclusiva ad un unico soggetto, il quale per un periodo di tempo è l'unico soggetto che può sfruttare economicamente quella creazione o quella invenzione, e grazie a questo meccanismo ehm, io genero un incentivo a fare. Il a fare di lavoro i creativi o gli inventori, capite? Quindi io attraverso questo meccanismo del diritto d'autore da un lato e del brevetto per invenzione, cerco di, io intendo ordinamento giuridico, cerco di incentivare, la, la, creare le condizioni perché si incentivi l'avanzamento della scienza e l'avanzamento della creatività e dell'intelletto umano, no? visto che adesso si può guadagnare facendo i... Gli autori, che è un po' lo scopo della, no, delle, leggi, delle leggi, quelle che abbiamo citato all'inizio del corso, le prime leggi francesi sul diritto d'autore, perché sono arrivate proprio come risposta figlia dell'illuminismo, della rivoluzione francese? Perché era un modo per rendere autonomi gli intellettuali. Cioè colui che di lavoro ha sempre fatto l'intellettuale, prima cosa faceva? Prima doveva essere comunque finanziato da qualche mecenate, quindi stava a corte, si faceva finanziare e quindi perdeva anche un po' la sua libertà. Per guadagnare gli intellettuali facevano spesso i precettori dei figli, dei ricchi o dei, o dei nobili. No? Ecco, con il diritto d'autore in teoria li hai resi eh, autonomi. Cioè un, un intellettuale che scrive un'opera importante, viene riconosciuto, l'opera vende, lui ha, ha dei diritti su quest'opera e, e quindi inizia a fare di lavoro il, lo scrittore, l'intellettuale. La stessa cosa la potete portare nel campo dell'invenzione, dell dei brevetti, quindi colui che, di lavoro, che, che, che ha spunti intellettuali di ingegno particolari che lo portano a inventare qualcosa di nuovo, eh, può remunerarsi grazie a questa invenzione e quindi di lavoro riuscirà a fare l'inventore e sarà più spinto a fare questa attività. E quindi appunto, cioè questi istituti giuridici servono per incentivare l'innovazione. Il problema qual è che la, la deriva che hanno preso ultimamente è purtroppo inversa rispetto alla, alla, sua, alla loro vocazione originaria, vale sia per il copyright che per i brevetti, no? Cioè il copyright non è più davvero una tutela per gli autori, è diventata più una tutela, abbiamo visto, cioè abbiamo visto come i diritti connessi stanno addirittura prevalendo sui diritti d'autore, no? Quindi in un... In un in una produzione televisiva gli autori sono pagati meno rispetto a quello che incassa l'emittente, la, la, la, la tv per i diritti connessi sull'emissione televisiva. Eh, idem nel, nel mondo dei brevetti l'inventore passa in secondo piano e, eh, e passa in primo piano colui che poi registra l'invenzione e la riesce a monetizzare, riesce a commercializzarla e industrializzarla. Ma a volte succede che in campo tecnologico non si brevetti nemmeno qualcosa che è davvero innovativo, ma si brevetta qualcosa solo per bloccare quel campo, cioè per mettere una bandierina. Questa è un po' la, la, la questione delicata. E quindi, ehm, e quindi questo va davvero contro, va davvero in, in, in controtendenza, va in direzione contraria rispetto a quello per cui erano nati i brevetti cioè se io registro, un. un cioè mi, mi spendo dei soldi, perché parliamo di tanti soldi, spendo dei soldi per ottenere il brevetto su qualcosa, che però in realtà in cui davvero non credo, ma lo faccio solo perché così evito che un mio concorrente venga a rompermi le scatole su quel, su quel settore lì, perché io quel settore lì lo voglio tenere invece un po' in sordina. E un classico esempio è quello del, delle... Eh, tecnologie diciamo per legate alle energie rinnovabili se una tecnologia legata alle energie rinnovabili è nelle mani cioè se il brevetto è nelle mani di, eh, di qualcuno che vive di petrolio no? di, di una grande multinazionale che fa petrolio che vende che, che, che vende combustibili secondo voi sarà davvero interessata a sviluppare quel brevetto o sarà più interessata a tenerlo lì morente lang languente per vent'anni, eh, intanto diventa vecchio e intanto loro hanno guadagnato del tempo. E questo succede anche in campo appunto puramente eh, di, di hardware, software, quindi tecnologia quella più vicina a voi, no? Cioè la tecnologia, che ne so, eh, i vari Apple, Google, eh, Microsoft, quindi i grandi capitali del mondo dell'IT, dell dell'information technology. Ho sentito, arrivo la domanda e rispondo dopo, abbiate pazienza. Um, questi non sempre fanno davvero innovazione, cioè a volte eh, depositano un sacco di brevetti e poi su 50 che ne hanno depositati ne sviluppano davvero 3, 5, 10, ma 40 li tengono lì. Invece provate a, a, a mettervi nei, nei panni invece di una piccola startup che non ha i soldi per, per brevettare 50 brevetti, per fare, scusate, per brevettare 50 invenzioni ma hai soldi sufficienti perché ha vinto un bando europeo per farne uno e quindi lei su quel brevetto lì deve fare deve capitalizzare tutti i suoi sforzi e cercare di farlo fruttare quella è vera innovazione perché se tu gli togli quel brevetto loro non sono più neanche una startup, cioè non sanno non sanno davvero su cosa innovare il problema è che se questa piccola start-up poi incrocia il campo del grande gruppo internazionale, della grande multinazionale, può essere che questi non gliene freghi nulla davvero dell'innovazione, ma abbiano interesse che non, non ci sia una piccola startup italiana o eh, estone o, o albanese che gli rompe le scatole su un settore che per loro è strategico. E quindi cosa fanno? Comprano il brevetto, oppure fanno un brevetto simile o fanno, gli fanno un'opposizione, cioè fanno una delle tipiche strategie che gli studi, gli studi di avvocati del settore conoscono per rompere le scatole ad un concorrente sulla materia della proprietà industriale e gli mettono i bastone tra le ruote e con lo scopo appunto non tanto di difendere una loro innovazione che sarebbe, quello, sarebbe lo scopo legittimo ma tanto per ma quanto per bloccare e, e, e inibire l'innovazione da parte di un concorrente quindi se è così effettivamente non ha molto molto senso diciamo spostare il, il, il, far diventare i brevetti questa roba qua ecco. quindi riflessione adesso guardo la domanda che è stata fatta però visto che volevo registrare questa parte riflessione importante che, che, che lancio come, come spunto per, per approfondimenti anche personali per ricerche o per, o per tesi